Che per chiedere poi sì al uh, ministro Lorenzin, Beatrice, Beatrice Lorenzin, un appuntamento ufficiale con gli altri membri della Commissione Sanità del 5 Stelle per fare una pressione che venga messa noi al fine del giorno con urgenza questa definizione dei leaders. E questo perché uh, la prima utile è il 25 luglio, come abbiamo visto prima, e a settembre ce n'è un'altra, il 26, che se si inizia lì la discussione si va troppo oltre. Quindi bisogna mettere all'ordine del giorno il 25 già la prima discussione. E che si metta almeno cioè, si mettono almeno alcuni punti seri sulla spesa dei 300 milioni, Beh, perché questi 300 milioni io vorrei ricordare che vengono poi dai sacrifici degli italiani e quindi non si può sempre solo sbagliare e chiedere questi errori sacrifici, allora ci sono i ed è giusto che questi 300 milioni tornino no? per la salvaguardia delle politiche sociali. Io ehm, mi era raccontato eh, il maniera che ha avuto incontri sia con la, la regione per fare comunque la questione e nessuno si occupa di questo, cioè ehm, è raro che il governatore dell'Emilia Romagna, che è il presidente della Colombia, che è stato regione, che dovrebbe essere lui anche a preoccuparsi visto che è un governatore e sa quali problemi ci sono, poi nelle politiche sociali regionali, provinciali, comunali. Noi stiamo vivendo un momento storico, difficilissimo, non abbiamo più storie né negli stati né nelle famiglie, in un qualche modo. Stiamo cercando di sfruttare queste risorse finanziarie e vorremmo che si sfruttassero bene, non che non le solite tasse, ma che le tasse siano veramente volte, no? quelle cose, non per le che sono Poi io cercherò anche di contactare il ministro di Avio, che è il ministro delle affari regionali e delle autonomie, di una serie di spiegheria, voi, per prendere una posizione. Se lui è il coordinatore degli affari regionali, questa è in materia sua. Perché tutti non lo fanno nulla? Perché si cerca che non si arrivi a fare un'unica fino Perché i cittadini devono, devono arrivare a degli atti e fila tanti per farsi ascoltare? Beh, ma sono le domande, io vorrei, cioè io me le pongo, io ogni giorno che entro in Senato me la pongo, io ogni giorno che sono lì e cerco di fare qualche attività, qualche cosa, o nella Commissione, o nel mio film, di quest'ore, penso a chi sta fuori e penso io ho bisogno dei, dei cittadini fuori che mi abbracciano per darmi un conforto po e per farmi comprendere che il sacrificio che in qualche modo ognuno di noi, che non è un politico, ma sono persone comuni che si sono prestate alla politica per far cambiare la politica italiana. Io vorrei che anche loro facessero questo tanto. Noi poi ci siamo sempre noi a, a questo capire, bisogno. Per esempio, ieri io stavo tornando a casa di una macchina. Ho visto dei cartelli di protesta, mi sono fermata, ho, ho suonato a questa casa, mi sono presentata. Io vorrei vedere quanti altri quanti. Cose. Siamo orati di presentarsi a casa di uno cittadino e chiedere informazioni. Non credo. E allora, cambiamo veramente la politica italiana, facciamo un sacco di qualità, abbiamo pochi giorni, cerchiamo di gestire al meglio. Io penso che razionalizzare le spese ci consenta di andare a guardare dove vanno i Ora abbiamo 300 milioni da spendere. Preventano i solo dopo aver detenuto i Se Però è inutile. I quelli che appunto devono mettere le regioni consapevoli che faranno questo. E' una scompidanziamento. Quindi comuni, la stata ha messo il suo, se il motivo per cui non vogliono provocare questa competenza, non, non vogliono mettere una direzione è tutto questo, che se lo fanno sanno che devono tirare i soldi e che non li possono utilizzare per i piani nella maniera più intelligente. Questo è stato di fatto scandaloso, alla fine è questo, che le istituzioni si dovrebbero essere lì a garantire i cittadini, soprattutto a chiudere i servizi essenziali, che se si sta parlando di cittadini, chiaramente malati, il carico servizi essenziali. Che già in un'altra sono stati trasferiti nel sociale, invece che in un'altra linea, il la legge sanitaria, la legge 8 settembre, il 18 settembre, sono sempre state, anche in Aziatico, ma anche in Trieste e in Lazio. Abbiamo deciso di non tanto il sociale, però l'articolo è un'altra. L'articolo primo, questo attivo che si spostava nel sociale, diceva che definiamo il livello e quindi quantomeno finanziamo il in livello sociale e sociale, comunque c'è. All'invento sociale razzola, poi, che c'è succede questo, che invece, lei, le vali, dice, di, noi, la legge prese le valide di finanziaria, in questo caso la copertura finanziaria è assicurata che cittadini, stanno che devono avere sono quelli che soltanto pagare per l'ordine che sta tornando nel nuovo sistema energetico. Quindi noi facciamo che è perfetta il forte non dice che noi E io solo non non dice che il desiderio che non voglio per cui io sono che le ho passate come personale. Continuare il 2063 del 2008, articolo 14, dice testualmente, fece il giornale toscano, la sinistra, illuminata. fatto passo il principio dell'accesso elementaristico di tutte le persone che si trovano in condizioni di non sufficienza, le prestazioni associate, di dialogo dei di analisi speciale, di analisi sociale, di analisi sociale, di analisi sociale, di analisi sociale, di sociale, di analisi sociale, finanziamento.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 dell'altro però anche parte del diritto mondiale, la Convenzione dei diritti dell'uomo, dei giardini finanziari, 3, che il deve avere il diritti di che ha la sua autonomia e la sua verità, perché sono a alle parti statali di sicurezza in relazione il Consiglio di Stato, che ci ha una tutte le decisioni diverse, ha questo. So, la forte costruzione si è chiamata sulla legge del 19 e di è si può fare. Ma, sono gesticato in tanti che la legge del 19 marzo è stata nel 2010, e ancora trattato Quindi mi sembra scandaloso una zecca scandalo, una stipulazione di una, una legge in questa maniera, devo parlare io, perché poi non mi canzirà faccio vedere a te. Non ho non posso finanziare non posso dire, non posso dire, non posso poi si vede. alcuni numeri qui sono chiari: 3, 4, 5, 6, 7, 8, il 10. È il momento in cui mi dà la massima, ma minima e il Eh, questa è la <Scripto> <sized> Allora, C'è la 50, 80, continuando. Non si, si può è il oggi giorno, se non mi ricordo. E, e hai detto di continuare? Poi no, fino al 25, quando c'è il testo, non c'è il E per questo, perché non sono un martire, per il di giù, non se lo sto dicendo, per il 26 settembre. Eh? 26 a Bufiato. 26 a 26 settembre No, e <ride> <ride> quindi è una cosa è un l'intera regione è l'intero fino a solo fare una cosa semplicissima: che l'intero finanziamento che ci mette lo Stato tu più male, della Dante, oppure di Ma tanto per entrare la certa volta, perché non si è necessario anche, è comportare non vuole, anche anche il canto complementare. Okay. Perché tanto per le giuste cose, ma quindi. Una... Bene, domande? Ok. Grazie. Chi è?